Buongiorno a tutti in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questa elegante maglia che io ho deciso di chiamare maglia tulipano nero per quanto riguarda il filato ho utilizzato quello della mistrico filati linea magia che se ricorderete ho utilizzato anche per altre due creazioni tra cui la maglia dark gold ve lo dico perché questo colore che ho scelto lo 02 come volete vedete abbastanza scuro ma non vi dovete preoccupare perché nel video tutorial dove vi mostro come iniziare la parte bassa della maglia e quindi il bordino me lo faccio vedere con quell'altro colore in modo tale da avere tutte vedere um, la, la visione bella chiara poi tutto il resto della maglia è fatto con un giro che va sempre ripetuto quindi una volta superato il bordino io um, vi faccio vedere tutto il resto quindi come divido gli scaffi come vado a fare le maniche con questo uh, colore in quanto la, il giro è sempre quello e ho fatto in modo che la telecamera rendesse ben chiaro um, quando lavoro con l'uncinetto la lavorazione però sotto preferito comunque lavorare con l'altro colore in modo da rendere la spiegazione più chiara e visibile possibile comunque per realizzare questo maglioncino che è una taglia S io ho utilizzato tre gomitoli di questo colore vi ricordo che è lo 02 lavorando con l'uncinetto numero 5 in descrizione come sempre vi lascio il link del sito web Uncintando con i filati da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori come vi ho detto bene sono tanti altri c'è anche un colore che mi ispira tantissimo che ancora non ho utilizzato che è il colore dell'arcobaleno Trovo veramente molto carino e simpatico da poter realizzare qualcosa quando uh, finalmente ci permetteranno di riuscire anche la sera. Speriamo il prima possibile. Comunque, per quanto riguarda la maglia, come vi ho già detto prima, alla fine l'unica cosa diciamo più complicata da fare è il bordino sotto, dove ho realizzato questa sorta di, di fiori che hanno dato il nome alla maglia. Poi ho un giro semplicissimo che va sempre ripetuto. Io sono arrivata allo scalpo, ho diviso la parte dietro dalla parte avanti ho Poi uscito sulle spalle e sono andata a fare le maniche sempre con lo stesso punto. e Vedete la lavorazione non è molto forata. In realtà, io nel video tutorial vi dico anche come fare se volete allargarla. Come fare se alla lavorazione vedete che vi stringe in alcuni punti, quindi volete farla allargare. Io vi dico delle piccole cose che potete fare già partendo dall'inizio in modo tale che la maglia non vi venga aderente, come mai mia, ma un po' più larga. Uh, le ultime maglie che ho fatto erano un po' più larghe, questo ho voluto tornare un po' a fare il mio stile, che è quello un po' più aderente ma non vi preoccupate ho in mente altri progetti dove torneremo a lavorare delle maglie con taglia più comoda quindi sm e non una taglia propriamente s Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desideri realizzarla e se così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di incentare e Spruzzare e se avete acquistato il filato presso la merceria Voleti o sul sito Incentando con i Filati potete regarmi su Instagram dove mi troverete come Incentando con, con i Filati o come Elsa Faccio e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial per poter realizzare il nostro maglioncino io utilizzerò il filato della mistrico filati linea magia nella tonalità dello 02 che è questo colore veramente spettacolare molto molto luccicoso però molto oscuro quindi ho deciso che per la parte bassa visto che io ho intenzione di andare a creare un bordino e poi un giro che andrà sempre ripetuto per tutto il resto della nostra maglia um, ho deciso il bordino di farvelo vedere sempre con il magia ma con il colore che mi è avanzato dal maglioncino dark gold Lavoro con un certo numero 5. Io ho montato 120 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 10. Mi raccomando, taglia M andate a aumentare di almeno 15 eh, scusatemi, di almeno 3 motivi, quindi un totale di uh, 30 catenelle. Per una taglia L andate a aumentare 6 motivi, quindi direi uh, 60 catenelle in più rispetto a me. Io vi ricordo ho montato 120 catenelle e possiamo andare a fare il nostro primo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi una, scusate ho questo filo che 2 e 3, 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3 e 4 salto 4 catenelle di base quindi una due tre quattro entro nella quinta e ricomincio da capo quindi entro nella quinta e vado a fare una maglia alta 4 catenelle 1 2 3 e 4 prendo il filo salto 4 catenelle di base 1 2 3 4 entro nella quinta e ricomincio da capo andando a fare una maglia bar una maglia alta devo fare questo per tutto il mio primo giro quindi maglia alta 4 catenelle maglia alta sto per terminare il mio primo giro ho fatto le ultime 4 catenelle entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima a questo punto possiamo iniziare a fare il secondo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta quindi una due tre Prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare altre 5 maglie alte, per un totale quindi di 6 maglie alte, quindi 2, rientro 3, rientro 4, rientro 5, rientro 6, scusate mi devo tirare un attimo il filo, rientro 6. 2 catenelle di separazione una e due prendo il filo salto la maglia alta successiva maglia alta entro in quella successiva e ricomincio da capo quindi vado direttamente la maglia alta successiva e di nuovo ad affare sei maglie alte quindi una 2 3 4 5 6, 2 catenelle 1 2 saltiamo una maglia andiamo in quella successiva e ricominciamo da capo quindi sempre 6 maglie alte 1 2 3 4 5 2 catenelle 1 2 si ricomincia da capo andiamo a fare questo per tutto il nostro secondo giro sto per terminare il secondo giro ho fatto le due catenelle entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima terzo giro mi vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta quindi una due tre vado alla maglia alta successiva realizzo una maglia alta Vado la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta per un totale quindi di 3 maglie alte, catenella di separazione. Prendo il filo e vado a fare una maglia alta sopra ognuna delle tre maglie alte rimanenti quindi una maglia alta successiva, 2 maglia alta successiva 3. Catenella di separazione, e ricomincio da capo. Quindi vado nel ventaglio successivo e realizzo una maglia alta sopra ognuna delle prime tre maglie alte, quindi una, due, tre, catenella di separazione. Prendo il filo e di nuovo da fare tre maglie alte, una, due.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 quarto giro vado a realizzare 2 catenelle che sono ossa prima maglia alta non chiusa prendo il filo vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa prendo il filo vado nella terza maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa chiudo le tre maglie alte insieme 3 catenelle 1 2 3 Prendo il filo, vado dove ho la maglia, la catenella di separazione, vado a fare una maglia alta 3 catenelle: 1, 2, 3. Prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado sopra l'ultima maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa.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 E ricomincio da capo, quindi devo andare a fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto per terminare il quarto giro. Ho fatto le tre maglie alte chiuse insieme. Entro nelle tre tre maglie alte chiuse insieme. E vado a fare una maglia bassissima. Allora, adesso andremo a fare l'ultimo giro che in realtà è il quinto giro ma è uguale al primo andremo a fare l'ultimo giro per creare appunto il nostro bordino sotto la maglia dopo questo quinto giro il giro che andremo a fare è il giro che andremo sempre a ripetere quindi adesso andiamo a fare il nostro quinto giro che consiste nel realizzare torno indietro tra le due tra i nei due gruppi di tre maglie alte chiusi insieme insieme vado a fare una maglia bassissima Ups, scusatemi e a questo punto realizzo 3 catenelle che sono mia prima maglia alta quindi 1 2 3 4 catenelle di separazione 1 2 3 e 4 prendo il filo vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta 4 catenelle 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Vado tra i due gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado nella maglia alta e realizzo una maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo andando tra le due maglie alte chiuse insieme bene, devo fare questo per tutto il mio quinto giro sto terminando anche il mio quinto giro entrò nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima bene adesso andremo a fare il giro che si andrà sempre a ripetere vi ricordo io sto lavorando con eh, questo colore in modo tale che poi vi sarà anche più facile seguendomi quando andremo a fare la divisione avanti e indietro perché la lavorazione è veramente semplice andiamo a fare in questa maniera andiamo a creare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo vado direttamente dove ho la seconda maglia alla seconda catenella e realizzo una maglia alta vado nella catenella successiva e realizzo un'altra maglia alta prendo il filo salto l'ultima catenella e ricomincio da capo noi poi andremo nei giri successivi andremo a fare una maglia alta sopra la maglia alta e due maglie alte nel ventaglietto mi raccomando se la lavorazione vedete che vi stringe e voi la maglia già l'avete fatta molto aderente quindi non avete bisogno che vi stringa tra le due maglie alte qui fate una catenella oppure potete fare una catenella di separazione tra la maglia alta qui le due maglie alte ed in scusate, cioè scusa fate una maglia alta catenella di separazione due maglie alte come ho fatto io catenella di separazione e ricominciate quindi se vedete che la lavorazione vi viene stretta avete due modi di poter allargarla o facendo una catenella prima del e dopo il ventaglio io questo lo chiamo ventaglio perché io poi andrò a lavorare le due maglie alte quell'interno ma ve lo farò vedere nel giro successivo, che è quello che andremo poi sempre a ripetere, oppure potete fare una maglia alta, una catenella di separazione nel ventaglio, come preferite. Io voglio invece che la maglia si stringa leggermente e quindi preferisco non andare a fare catenelle di separazioni. Quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Salto la prima catenella, entro nella seconda e realizzo una maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo una maglia alta. E ricomincio da capo. Vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Entro nella seconda catenella e realizzo una maglia alta. Entro nella terza catenella e realizzo una maglia alta. Salto l'ultima catenella e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro, che in realtà è il giro che andremo sempre a ripetere. Poi vi farò vedere come fare visto che avremo una base diversa nel giro successivo. Sto terminando il mio giro. Ho fatto l'ultima maglia alta, entro nella terza catenella iniziale, e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto il giro viene sempre ripetuto. Quindi andiamo a fare 3 catenelle, che sono a sta prima maglia alta entriamo tra le due maglie alte andiamo a fare due maglie alte una e due e ricominciamo una maglia alta sopra la maglia alta due maglie alte all'interno delle due maglie alte e andremo a lavorare sempre in questa maniera mi raccomando per chi ripeto per chi vede che si, che si è stretta allora dovrebbe fare può fare in questa maniera o fa maglia alta catenella di separazione entra e va a fare due maglie alte una e due catenella di separazione e ricomincia da capo oppure può fare in quest'altra maniera e fa la maglia alta entra nel tra le due maglie alte fa maglia alta catenella di separazione rientra maglia alta e poi va a fare la maglia alta sopra la maglia alta successiva da avere proprio un vero e proprio ventaglio e allargarla non tantissimo ma di pochettino quindi questo è se volete allargare un po la maglia io come vi ho detto non devo andare ad allargarla quindi devo tenerla un po più stretta perché la voglio aderente rispetto alle maglie che ho fatto ultimamente che sono un po più morbide questa la voglio un po più aderente e quindi non vado a fare alcun tipo di catenella per allargarmi la lavorazione se però c'è anche una terza opzione che potete fare se non volete proprio che la, la maglia crei troppo ehm, sia troppo poi come dice eh, forata quando qui avete fatto la catenella di separazione cioè quindi qui tra, nel ventaglietto invece di andare a fare le catenelle di separazione potreste andare a fare 3 maglie alte quindi una si rientra 2 e si rientra 3 e poi andare a fare una maglia alta sopra la maglia alta nei giri successivi quindi entrerete poi nella seconda maglia alta e andrete a fare 3 maglie alte come preferite, potete fare in diversi modi per poter fare in modo che la maglia venga come più vi piaccia. Io però vi consiglio di non fare le tre maglie alte, ma di, ehm, ma di lasciare soltanto la catenella di separazione. Fare il ventaglio. Detto ciò, adesso io continuerò a lavorare sempre questo giro. Arriveremo agli scalfi. Vi dirò quante volte ho ripetuto il giro e come dividere la parte avanti dalla la parte dietro vi ricordo che dopo io comunque avrò questo colore eh, cercherò di essere più chiara possibile nonostante il colore sia un po' scuro e di avvicinare abbastanza alla telecamera da poter vedere come sto andando a lavorare allora ho ripetuto il giro partendo dal basso quindi il primo giro che vi ho fatto vedere con un altro colore ho ripetuto lo stesso giro per tutta la lunghezza del ehm, per arrivare allo scalfo e ho ripetuto il giro 29 volte creando una eh, eh, diciamo che è lungo qui da, da, da, dal primo giro fino agli scalfi circa 34 cm. a questo punto possiamo andare a mettere i nostri marcatori per farlo sono andata a contare le maglie alte eh, che mi separano i ventagli e io ne ho un totale di 24 quindi che ho fatto non messe 11 dietro 11 avanti e nella eh, una laterale in quel laterale sono andata a mettere un marcatore sia da questo lato che da quest'altro lato eh, mi raccomando se avete una maglia alta dispari in più quella dispariva va sempre sul davanti e adesso vi farò vedere come lavorare sempre lo stesso giro però in giri di andata e ritorno in realtà è semplicissimo. Vedete, io qui ho il marcatore dove ho la mia prima maglia alta, quindi la prima, e poi qui ho le un uh, poi ho il, subito dopo un ventaglio e poi qui ho la prima delle 11 maglie alte. Quindi ho messo il marcatore dove ho le due dove ho la maglia alta laterale, ma vado a lavorare proprio sopra quella e vado a fare in questa maniera: lavoro 3 catenelle quindi una. 2 3 che equivale alla mia prima maglia alta e poi vado a lavorare normalmente il ventaglio quindi entro tra le due maglie alte e realizzo due maglie alte una e due e continuo a lavorare normalmente come facevo prima quindi una maglia alta sopra una maglia alta ventaglio nel ventaglio quindi non cambia assolutamente nulla Continuo a lavorare fino ad arrivare alla fine del giro vi farò vedere come terminare e come iniziare un altro il, come iniziare il, il di nuovo questo giro, questo giro, ok, sto per terminare il giro, vedete sono dove ho il secondo marcatore. Prendo il filo. entro dove ho la maglia alta. e Vado a fare una maglia alta e posso girarmi adesso. Con la lavorazione quindi mi giro con la lavorazione. Scusate, mi tiro un attimo il filo, eccomi, e di nuovo vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta: una, due, tre. E poi vado a fare il ventaglio nel ventaglio. Quindi entro tra le due maglie alte, vado a fare due maglie alte, una. 2 quindi vedete non cambia niente solo che andiamo a fare il giri di andata e ritorno e continuerò a lavorare così fino ad arrivare all'altezza delle spalle l'unica cosa quando andremo a lavorare dietro naturalmente inizieremo dove abbiamo fatto questa maglia alta inizieremo anche dietro dalla stessa maglia alta di base quindi faremo una maglia alta e poi il ventaglio stessa cosa da quest'altra parte Arriveremo qui e dove abbiamo il nostro marcatore nella stessa maglia di base andremo a fare un'altra maglia alta. Io alla fine naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto il giro e poi vi farò vedere come realizzare la manica. Ho terminato di lavorare la parte alta della mia maglia, ho ripetuto il giro per 12 volte sia avanti che dietro e vi faccio vedere come vedete qui sono entrata nella stessa maglia di base. E poi sono andata a cucire il collo per cucire il collo sono andata a cucire per circa 5 centimetri eh, diciamo che mi sono fermata dove al mio 1 2 3 alla mia quarta maglia alta sia da questa parte che da quest'altra parte e adesso possiamo andare a fare le maniche per realizzare la manica io lavorerò sempre con l'uncinetto del numero 5 e mi aggancio sotto eh, quindi vado a prendere sempre lo stesso eh, filo mi aggancio sotto, ops, scusatemi, e vado a fare tra le due maglie alte che ho usato per fare la parte avanti e la parte dietro. Mi aggancio con l'uncinetto e con il filo. E vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi una. Scusatemi, non riesco a fermare il filo quindi una eccomi, due e tre prendo il filo salto la prima maglia alta verticale entro nella seconda e vado a fare il mio ventaglio quindi entro e vado a fare una maglia alta rientro un'altra maglia alta prendo il filo, salto una maglia orizzontale, vado nell'archetto che mi separa, quello, eh, quello piccolo, le due maglie alte orizzontali e faccio una maglia alta. Salto una maglia alta orizzontale, entro direttamente nella seconda e vado a fare di nuovo il mio ventaglio. Quindi una e due. Mi raccomando, io devo andare a stringere un po' la lavorazione. Se voi non dovete stringere la lavorazione, non saltate tante maglie tutte le maglie alte orizzontali come sto facendo io, ma saltatene di meno in modo tale da avere la lavorazione uh, um, che non vi si stringe, ma che vi resta uguale. E se invece dovete andare ad allargare, allora vi consiglio. Di di fare subito vicino le varie um, ventaglio maglia alta e di nuovo ventaglio quindi a seconda se dovete stringere o allargare la maglia o se dovete lasciarla eh, nella, um, nella misura in cui avete fatto lo scalfo cercate di capire un po' dove andare a fare questi lavori mia cosa l'importante è che alternate una maglia alta con il ventaglio e quindi io continuo prendo il filo salto la maglia orizzontale successiva entro nel foro e vado a fare la maglia alta Salto la maglia alto orizzontale. Successiva, entro in quella dopo ancora e vado a fare il mio ventaglio e continuo così per tutto il mio giro, dovrò terminare con un ventaglio dato che ho iniziato con una maglia alta. Naturalmente vi dirò alla fine quante volte eh, ho le maglia alta. Così capite un po' quanti eh, motivi ho. E poi vi farò vedere di nuovo come fare il primo giro. Eh, lavoreremo in tondo quindi, alla fine, ecco, come quando abbiamo lavorato: qui la base del, eh, della maglia, il corpo del la maglia e poi andremo a fare sempre questo giro per tutta la lunghezza della nostra manica Sto per terminare il primo giro. Ho fatto il ventaglio, entro nella terza catenella iniziale che qui voleva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Adesso ricomincio da capo. Io, come maglie alte, ne ho un totale di 8, quindi 8 maglie alte, 8 ventagli. E adesso ricomincio da capo. Quindi 3 catenelle, che sono la mia prima maglia alta, vado nel ventaglio e realizzo il mio ventaglio, quindi maglia alta, rientro e un'altra maglia alta. E continua a lavorare sempre così per tutta la lunghezza della nostra manica io naturalmente alla fine vi dirò quanto mi è venuta alta la lunga la manica a me deve arrivare al polso quindi alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto il giro ho terminato la mia manica, ho ripetuto il giro 41 volte e adesso vado a fare l'altra. Non farò alcun tipo di bordino, ho deciso di non fare neanche nessun tipo di scollo, lascerò così la maglia così com'è, quindi terminata anche la seconda maglia, la mia seconda manica, la mia maglia sarà terminata.